Benvenuti in questa nuova puntata di B2B Back to Business. Oggi ho qui con me Alessandro Basile, titolare della Jump. Eh, ma lascio che sia lui a presentarsi e a raccontarvi di cosa si occupa. Ale, benvenuto. Grazie Angelo, grazie per questa opportunità è un di piacere. scambiare due chiacchiere. È un piacere. Cammin. Allora, dici un po', di cosa ti occupi, uh, Presentaci, insomma. Sì, allora, Jump è un progetto esistente da tanti anni, nel senso che c'era una palestra d'Alta Mura che... Quindi che è una palestra sì. già. Sì, è una palestra che è nata come palestra, una comune palestra nel 2006 con l'idea, il sogno di due ragazzi che erano Luigi e Antonio, che sono i miei soci. E questa palestra poi ha subito, come spesso accade, a volte no, delle evoluzioni. e Queste evoluzioni appunto nel 2016 hanno visto eh, un cambio radicale di modello proprio del business e col mio intervento abbiamo cominciato a studiare qualcosa di diverso. Il nostro è un settore chiaramente molto, diciamo, bello perché ti porta ad avere a che fare con le persone, quindi vendiamo servizi, vendiamo noi in uno specifico servizi di personal training e, diciamo, abbiamo una, una zona di ge geografica tra Altamura, maggior parte Altamura e Gravina, e poi qualcosa anche da Matera Santeramo. E questa struttura esistente da dieci anni, dopo dieci anni di attività ha cambiato passo, abbiamo cercato di fare qualcosa di innovativo, di, di differente rispetto a quello che è il mercato delle nostre palestre e quindi abbiamo cercato di innovare con un modello nostro, abbiamo, inventato, cioè, inventato, abbiamo studiato qualcosa che pos, poteva abbattere alcune condizioni precedenti, quindi poi andremo a, a spiegarti bene nel dettaglio sì, sì, quello sì. che abbiamo fatto. Infatti, prima di entrare più nel merito, ma tu sei un personal trainer? Io assolutamente, non sono mai stato un personal trainer. come fai a gestire una palestra? Madre, <ride> <'ho> fatto... <ride> ma, no, in realtà io non ho mai fatto, anzi sono sempre stato, di qualità, sono stato sempre uno sportivo. Infatti sin da ragazzino ho avuto la fortuna, dei miei genitori mi hanno sempre, pur non essendo loro sportivi, perché loro mi hanno inculcato la mentalità sportiva. Eh, questo però, è, da un lato, è un grande problema perché le nostre generazioni precedenti eh, avevano una scarsa affinità con lo sport. S gli sport erano solo quelli che erano all'aria aperta. Sì. Quindi poteva essere il tennis, il calcio. Molti sport che oggi esistono prima non esistevano neanche, erano poco sviluppati. Ma la cosa più importante è che proprio la mentalità eh, relativa, legata allo sport, non era, diciamo, influenzata da quelle che oggi il mondo inf delle informazioni eh, offre. E quindi l'importanza del nostro settore, la valenza sociale del nostro settore, chiaramente ha una, un peso più importante. Io sono sempre stato un amante delle discipline sportive, eh. da quando ero ragazzino, andavo, facevo tutti gli sport, amavo il calcio, giocavo a tennis, facevo basket, pallavolo, sin dai tempi della scuola. Poi, quando ho terminato la scuola, ho continuato di mio a fare discipline, Io giocavo e facevo sport anche cinque volte a settimana, lo facevo in maniera del tutto diciamo, disinter disinteressata e appassionata. Mm -hmm. Poi però questa cosa mi ha portato nel tempo come una calamita, una, Ricordo ai tempi del liceo, io un anno, ricordo un professore, mi diede dieci in educazione fisica però, perché ero un assiduo frequentatore delle attività sportive e scolastiche, perché per me erano un modo di multidisciplina, quindi riuscivo a fare dall'atletica, alla pallavolo, al basket, al calcio. E quella cosa mi ha sempre portato avanti a pensare che lo sport mi ha formato come persona, quindi devo molto allo sport. E nel tempo questa cosa, c'è stato un, un episodio scatenante, che mi ha un infortunio, forse il primo infortunio grave, ho avuto la rottura di un tendine giocando a calcio in un torneo estivo, mi ha portato a riavvicinarmi al mondo delle palestre, ho cominciato a fare nuoto perché ero stato un nuotatore da ragazzo, facevo delle garette da esordiente, così, divertenti, in piscine quasi ai limiti della praticabilità, eh, nei sottoscala, perché comunque negli anni, diciamo, 80, fine 80, fare nuoto era anche lì un'ambizione, era una cosa abbastanza evoluta mm -hmm. e quando ho avuto questo infortunio sono tornato a fare lo sport quello che diciamo, quello meno facile perché alla fine il calcio oggi, il tennis diciamo, è un po più semplice a praticare, la corsa e la bicicletta sono son un po' sport un po più semplici e richiedono una preparazione che molte volte si omette Invece io cominciai a fare, per necessità, palestra per rieducare gli arti, la gamba, a fare nuoto per evitare le sollecitazioni, e quindi cominciai ad esplorare questo mondo delle palestre, lo feci in una struttura non di alta mura, ma lontana, e mi affezionai a questo, diventai un frequentante di questo grande club, molto bello e strutturato. E nella mia mente cominciò a iltarlo, ma che bello sarebbe domani gestire, gestire una palestra. Senso. Sì, fu proprio una cosa che fu una visione, la ricordo ancora, ero in una sala riunioni e stavamo facendo una riunione tra i nuotatori master che sono diciamo quelli anziani, quelli che superati i 25 non sono più tesserabili o possono sì. avere possibilità e c'era il direttore di questa struttura, il responsabile marketing, un professore tra l'altro di educazione fisica perché purtroppo il mondo delle palestre ha vissuto per anni questi professori di educazione fisica che avevano il doppio lavoro la mattina in, a scuola e il pomeriggio si portavano i clienti in palestra o le mamme dei, dei ragazzi, quindi una sorta di clientelismo, così, sì, un po', sì, sì, sì po' Beh, però negli anni 80 era così. E vedendo questo al professore, dissi, eh, però che bello sarebbe un giorno, domani diventare una, un responsabile di queste grandi complesse organizzazioni, perché poi sono molto complesse. E questi sono centri di grande portata. Poi la vita non so che cosa mi ha... Cioè, un, è stata come una trama stru, stru scritta, studiata. Praticamente mi feci male, cominciai ad allenarmi. Poi un giorno ero ad Altamura in un bar, in via Santeramo, e incontro un mio amico che nuotava con me, un ragazzo che diceva ah, sai, con papà stiamo costruendo un centro ad altamura, e la io gli dici, io sto frequentando una struttura fantastica, se vuoi, eh, sono curioso, voglio vederla, e cominciamo a vedere questa, questo centro, Ah, ma guarda, sai, dovresti fare quello, secondo me lì ho visto questa cosa che funziona, e piano piano, sai, un po' per gioco, un po' per caso, perché fu veramente un entrare in quel caffè, forse non oggi non, non farei questo lavoro. Eh, lui cominciò a dare dei consigli, dei consigli che poi sono diventati ah, so, aiutami a tirar su questa cosa. E quindi nacque questa prima collaborazione con questo centro di Altamura che nel 2006, diciamo, diede in Natalia una prima realtà sul nostro territorio, molto grande a livello di dimensioni, molto, diciamo, importante da gestire perché aveva tante, aveva acqua, aveva fitness, aveva anche una potenziale spa che poi è stata più costruita. Questo centro chiaramente ho lavorato per due anni, in questi due anni ho fatto il mio senza avere grandi, eh, diciamo, studi o nozioni, ma lo facevo proprio con la, la voglia di approfondire il settore, ma soprattutto con l'esperienza maturata sul campo e sui campi, perché poi fondamentalmente ero stato un nuotatore, avevo frequentato tante volte, tanti anni le palestre, facevo tutti gli sport, e ero, passato, ero stato balzato in una realtà nuova, che era proprio quella managerialità, di un centro che non è la palestra sotto casa, il garage, come purtroppo molte volte oggi si pensa. Ma era un centro con receptionist, con eh, coordinatori di vasca, coordinatori di istruttori. Cioè, era una struttura che comunque dava lavoro a abbastanza organizzata, mi pare di capire. Poi di lì, dopo questa esperienza di due anni, fui chiamato nel centro <ride> dove avevo iniziato a essere cliente prima come, sì, come ma perché gli era arrivata voce che sì che stavo facendo bene okay. prima mi chiamarono per fare il venditore perché a differenza del centro di Altamura in cui lavoravo quello di diciamo Putignano uh, era un po' più strutturato più organizzato sia più grande però aveva quattro venditori uh, sei receptionist poi uno si chiederà ma i venditori di che e perché eh, anche infatti. lì se tu concepisci il, uh, il wellness come business uh, capisci bene che per offrire un servizio devi vendere e per venderlo non puoi farlo vendere al banco, dall'istruttore, ma ci vuole un'organizzazione. Un e anche, suppongo, delle competenze di comunicazione e di vendita. Sì, fondamentalmente, prettamente di comunicazione e di vendita, con un occhio però all'esperienza del settore, perché quando parli non puoi parlare se non conosci magari Certamente. anche un minimo di, dico, di anatomia. Però è una cosa che comunque col tempo maturi, anche perché se sei appassionato e porti avanti un, un progetto di vita, e questa cosa per me era come se l'ha segnata, nel senso che poi sono arrivato, mi è arrivata questa prima proposta, l'ho rifiutata, perché se no guarda io lì ho un ruolo di responsabilità, mi dispiace, poi dopo poco tempo mi chiamarono a fare il direttore commerciale e marketing di questo grande centro. In questo centro quindi, mi si aprì un nuovo mondo, perché cominciai, era molto più organizzato, molto più strutturato, molti più servizi, spa, estetica, acqua gym, neonatale e quant'altro, e lì maturai una serie di esperienze e cominciai, la cosa più assurda, a darmi da fare in maniera quasi inconscia, quasi automatica di qualcosa però che non ero consapevole che fosse completamente sbagliato perché poi io lavoravo, portavo risultati, io abbiamo fatto anche un milione di euro di fatturato con il fit, e dico, guarda, cavolo abbiamo fatto, però non bastava mai non bastava perché i costi di gestione erano molto elevati ma la cosa che proprio mi ha veramente scioccato, e che il cliente era sempre insoddisfatto. Il feedback era sempre, eh, ma lì non ti seguono, eh, ma lì non sei un numero. Questa cosa era per me molto molto deprimente, cioè mi era frustrante perché tu davi il massimo, cercavi di fare acquisizione clienti, come lo facevo? Andavo, che so, nelle sagre di paese, facevo la la, il manifesto con la pubblicità accattivante, quella wow che ti colpisce. Per fortuna ho avuto, dopo un po' di tempo, un'illuminazione e ho capito che tutto ciò che avevo fatto era esattamente sbagliato. Quindi ho dovuto... Quindi, avendo avuto questa esperienza... Come hai fatto a capirlo? Hai fatto... hai, cioè, hai investito su te stesso con dei corsi di formazione, libri... Eh, hai chiesto consigli magari ad amici, conoscenti? Allora, Angelo, in realtà sì, perché c'è stato, stato un altro episodio che mi ha chiaramente segnato, perché poi nella vita di una... Di un imprenditore, di una persona, ci sono quei punti critici in cui sì. in un momento quella struttura dove, dove ero da otto anni il responsabile, ma, ma ero chiaramente quasi, un, ero quasi il proprietario: nel senso che aiutavo il proprietario a portare avanti l'azienda. A un certo punto la proprietà decide di, diciamo, di cederla e noi ci facciamo avanti, dicendo: Guarda, ce la compagni, siamo noi i, i responsabili, la responsabile dell'amministrazione, ce l'ho io. Cioè erano noi i responsabili del fitness, che facciamo ragazzi? Salviamo l'azienda, prendiamola noi. Questa cosa, dopo qualche mese di trattativa, salta e noi ci troviamo praticamente col sedere, a col terra. sedere per terra. Ti immagina a me, una bambina di un anno sì, no, ti, appena, ti appena sì. padre. Però è una bella cosa perché in quel momento ero un bivio e dovevo capire appunto cosa fare e... Mi sono interrogato sul fatto perché queste aziende con cui lavoravo non andavano bene, o meglio non riuscivano a a prescindere dai dati di fatturato che sono praticamente quelli che poi reggono eh, il business. C'era un problema che il cliente è come se non riusciva a risolvere il suo, i loro problemi. Cioè tu non davi un servizio che risolveva il problema del cliente. Cioè, io venivo in palestra per migliorare la mia salute, per sentirmi più in forma, sentirmi meglio, però il cliente non era soddisfatto quindi mancavano delle cose davvero essenziali. Allora in quel momento cominciai a leggere, cominciai ad andare fuori da quelli che sono gli schemi e cominciai ad informarmi e così, sull'onda di, di questa fame, nel frattempo mi trovai un lavoro diverso da quello che era il mio settore, però continuavo a fare marketing e vendita nel settore turistico, però avevo sempre questo... questo studiavo, studiavo, Infatti nel primo anno ho investito tanti soldi, infatti se dovessi dirlo, mia moglie mi lascerebbe, però... No, non... ma diciamolo. Diciamo. No, vabbè, investito il primo anno solo, per me, circa 6.000 euro in, in due corsi di marketing, quasi una follia, perché, sai, una persona che ha appena lasciato il lavoro ha una bambina da, da badare, mia moglie comunque in quel periodo per badare la bambina non lavorava, e chiaramente mi sono lanciato in questa avventura e tenendo un po' per me, come se fosse, so, dice la butto lì, sai, la, il gettone la, quando hai l'ultimo gettone lo butti sì, sì. rosso o nero, ci proviamo. E infatti, tra un po' vedremo come l'investimento su se stessi è quello con il più alto ritorno, visto i risultati che. Ma guarda io all'inizio quando lo fai, eh, all'inizio hai paura, perché è chiaro che tu senti le esperienze degli altri, vivi di testimonianze, sì. quello è più è più, è più che tante volte possono essere vere, però. Sei sempre poi tu che ti trovi davanti a quello che è la tua sì. prospettiva in realtà E quindi decisi di, di buttarmi Fu tipo un po' kamikaze Perché ricordo ancora quella sera in cui andai a Napoli A seguire un corso di, Avevo letto un libro Dopo il libro avevo visto una serata E ricordo che quella sera Proprio al termine del corso La gente usciva, sa la proposta fai questo corso mi uscì usci E andai con la mia carta di credo a pagare il corso un po' in maniera veramente inconscia, quasi consapevole, come se mi fossi bendato gli occhi, mi lancio perché penso che questa possa essere per me una grande opportunità di, eh, di crescita. Anche la persona che ricordo che doveva, a cui dovevo pagare, è come se non se l'aspettava che stessi acquistando già il corso, perché ricordo che lo feci nella pausa, sì. cioè lo feci neanche alla sì. fine, perché solitamente là ti lasciano i dati. Ho preso il corso perché si parlava di marketing fondamentalmente, sì. E lì, questa parola che mi ha sempre perseguitato, perché fondamentalmente io facevo ad Altamura responsabile marketing. A Putiniano responsabile marketing, però chiaramente facevo vendite, facevo assistenza clienti, chiaramente la parte dell'amministrazione imprenditoriale non era la mia, quindi non, non entravo nel merito, però ero a stretto contatto con chi poi gestiva i numeri. Andai a fare questo corso di marketing, cioè, a settembre mi trovai in mezzo ad una strada, ripresi a lavorare, a febbraio, a marzo feci questo corso, ad aprile andai a fare questa prima esperienza e lì praticamente capì che avevo sbagliato tutto, o meglio più che sbagliato, non avevo gli elementi per poter fare bene, cioè mancava davvero la conoscenza. E lì Angelo ti rendi conto che la cosa bella che ieri leggevo un po', post, mi ha fatto ridere, ho detto guarda, i libri tu non è vero che li devi non li devi comprare perché ne hai da leggere tanti, devi comprare sempre perché ti devi rendere conto di quanto non conosci. Quindi più ne compri, più ne hai da leggere, più ti rendi conto di quanto puoi migliorare leggendo… Sì, non me lo dire perché ogni volta acquisto cioè a casa o caterve di libri sì, ancora da… Sì, e non è un camminare. discorso di coscienza, perché io per esempio in questo periodo sto leggendo un libro molto in target con la mia direzione, che parla per esempio, della strategia del lusso… Possiamo che... suggerirlo magari? S sì, è, si chiama Luxury Strategy, è un libro sulla, sulla targetizzazione dei servizi che parla del lusso, dell'evoluzione del lusso negli anni e questa cosa chiaramente è un libro di quelli che tu quando vai una libreria non sai da dove iniziare perché ne hai comprati talmente tanti sì, e sì, dici, sì, vediamo sì. dove sono più ignorante, sì, sì. <ride> quando giochi a card dice, dove sei piombo così, c'è cioè, la sì, parte sì, sì. e quindi vai in quel, in quel territorio che ti interessa, tutti i campi minati perché ogni volta che apri le pagine iniziano a studiare ma quanta cosa, quanta roba che non, ho, che non so, che non conosco. E quindi questo corso mi aprì la mente e da lì veramente è cominciata un'ascesa proprio mentale, un cambio di passo, che in realtà mi ha, mi ha permesso di costruire il modello di business in testa. Cioè nella testa io ho costruito in un anno il modello di business che poi sono andato ad applicare grazie all'opportunità che i miei due soci poi mi hanno dato. Per la jump, corretto? Assolutamente. Quindi, riassumendo un attimo le informazioni che ci hai passato, tu sei un imprenditore, ti sì. definirei così, con una spiccata passione per lo sport. Sì. Dopo un certo percorso di formazione che comunque non si è interrotto, diciamolo, continui mm, a formarti ogni giorno, ti è stata data la possibilità di entrare all'interno di questa nuova palestra. Sì, era una, una palestra che esisteva. Quindi... anni anni, io sono entrato con una quota, ho rilevato una quota. Perfetto. E loro hanno detto, se ci sei, noi ti ascoltiamo, perché in realtà loro due sono stati un po' pazzi. Se ci sei, noi ti eh, ascoltiamo. Eh, immagina, infatti è da qui che volevo arrivare. Okay. Io sono convinto che tu sia subentrato in questa palestra e abbia trovato esattamente il modello di business che esiste nel 99 delle palestre. Sì. Che è il modello di business di cui parlavi poco fa, che la lasciava insoddisfatti i clienti. Guarda, in realtà sì, perché io ho fatto una cosa migliore, nel senso che quando questi ragazzi mi hanno chiesto di collaborare, io non, non vivevo ad Altamura, ero, mia moglie non è di Altamura, vivevo a Noci, a Putignano, era la mia sede di lavoro, e questi ragazzi sapevano e mi fecero tramite un amico. Perché, dice, perché non facciamo qualcosa insieme? So che a noi manca proprio la persona, che, perché loro erano due ottimi eh, professionisti del settore, però non avevano la possibilità eh, di poter gestire l'azienda. La, Quindi loro erano grandi operatori, grandi professionisti, però non avevano mai badato al marketing, per esempio. Diciamo, a, il braccio mancava la mente. Eh, assolutamente, sì, mancava loro un collante che li potesse okay. anche far leggere i numeri. Perché la prima cosa che ho fatto, mi sono iscritto in palestra, loro, e ho cominciato ad analizzare il mercato, cosa che ho sempre fatto anche per turismo. No? Io quando vado in giro, che sia Italia che sia estero, vado nelle palestre. Lo faccio per apprendere, vado anche nelle, negli alberghi, per esempio io scelgo di fare vacanze in posti di un certo tipo perché vado ad apprendere a carpire qualcosa sul servizio. Perché è chiaro che la palestra è un servizio come lo è l'hotel fondamentalmente, e io andavo a capire queste informazioni. Chiaramente quando andai da loro, mi, mi, non mi finsi, dissi guarda, faccio un anno, faccio il cliente, mi scrissi con mia moglie facevamo sedute di personal con loro. Ti, ti interrompo un secondo perché hai detto una cosa di una... Se vi illuminato, però... Profondità unica uh, che vorrei fosse trasmessa nella maniera corretta a chi ci sta ascoltando, guardando. Anche se, se tu vendi, se tu competi in un certo mercato, comunque cerchi di arricchirti studiando uh, business che, sono, che servono un'altra tipologia di, di mercato o categoria merceologica. Perché? Per tentare di prendere il buono che c'è in, in questi business e cercare di fare, cioè fai modeling sul tuo praticamente. Ti dirò una cosa forse ancora più ambiziosa, cioè per assurdo io vado a vedere la concorrenza per vedere cosa non devo fare e vado a vedere gli altri settori per vedere quello che può funzionare nel settore mio che gli altri non fanno. Perché se tutti quanti gestiscono le palestre, io faccio quello che fanno gli altri, però questa cosa è diversa. E se io faccio invece quelli che gli altri non fanno? Quindi per assurdo andare nel negozio di lusso, di abbigliamento o di pelletteria, e iscriversi alla newsletter, acquistare un prodotto e capire che esperienza di servizio fanno, ti offrono. Andare in un albergo costoso, studiare marketing costa, e a volte bisogna anche sacrificarsi su questo, e magari andare nei posti esclusivi per vedere che tipo di servizio ricevi e poi offrirlo nella tua palestra. Cioè non sono andato in una palestra di lusso perché palestre di lusso non ce ne sono neanche tante perché il modello di business che a, a cui diciamo, aspiro è quello di creare qualcosa di veramente di livello più alto. Però andare a studiarlo negli altri settori è quanto di più avvincente e a volte può essere anche quella chiave di volta che possa permetterti di differenziarti sul mercato. E questa cosa hai detto proprio bene, io vado a prenderla da fuori, cioè non vado a vedere perché i miei competitor di io quando mi sono iscritto nella mia palestra, prima di acquisire le quote, eh, i ragazzi erano persone che davvero fantastiche, perché erano umili, generose e disponibili. E' come se la loro era più una richiesta di aiuto che una voglia di perché loro erano stanchi di fare quello che oggi tutti i titolari di palestra fanno, cioè gli operai Stanno lì dalla mattina alla sera. Schiavi non delle proprie attività, ma io direi non solo livello. delle palestre, un po' in tutte le attività. È e... ovvio, Angelo, io parlo del mio settore, però capisco bene che molte dinamiche eh, ci sono in tutte le aziende. Questo sì. non vuol dire che fare l'imprenditore vuol dire eh, stare sotto la palma, bere l'acqua no, di no, cocco e a leggere infatti. il libro e a contare i soldi. Eh, vuol dire invece eh, ottimizzare e migliorare le modalità, eh, le metodologie di lavoro e di acquisizione clienti e di fatturato e quindi di utili. In realtà li ho studiati, per un anno ho fatto il cliente e vedevo più che altro tutto ciò che accadeva in quella palestra. E chiaramente in una palestra, non voglio essere, voglio essere sincero, era sotto forse anche la media come livello di servizio, molto molto elevata come qualità de dei professionisti che ci lavoravano. Quindi mi sono, c'erano due grandissimi lavoratori, riconosciuti su tutto il territorio cittadino, però in un contenitore con arredi scadenti, con... Onestamente, diciamo che non li, non li rendeva condizionata, le classiche, diciamo, situazioni, quando dico il garage, non era un garage, per fortuna, perché la struttura è un locale commerciale a tutti gli effetti, forse l'unico punto a favore dei miei soci, ed è una cosa che mi ha colpito sin dall'inizio, è che erano una società commerciale, e ti dirò che questa è una cosa che nel mio settore è davvero peculiare, perché sono tutte ASD, cioè associazioni sportive dilettantistiche, oppure società sportive dilettantistiche, che nascondono dietro questo organo sociale eh, un senza scopo di lucro. Quindi ti <ride> lascio immaginare. Far ridere sta. Sì, far ridere perché le palestre ah, in Italia, i miei competitor, perché così oggi mi sento di dire, sono tutti senza scopo di lucro. Quindi sono delle onlus, delle associazioni benefiche che fanno... In realtà, secondo me non è vero, perché ci sono stato, c'ero fino al collo, e c'erano mille modi per poter fare lavoro, contratti atipici, eh, far uscire soldi in maniera particolare. Quindi questi miei soci erano un SNC e dico, ok, ragazzi, noi vediamo SNC, ragioniamo a un ingresso nella mia società e stabiliamo quello che dobbiamo fare. In quest'anno di allenamento avevo capito tante cose perché io vivevo in una realtà uh, strutturale molto molto evoluta e molto molto di pregio, proprio per assurdo in quelle esperienze lavorative che avevo fatto, avevo dei salotti di alto livello, però le persone erano sempre infelici, sempre scontente. Invece, per assurdo, alcuni clienti della Jump erano felici del servizio che avevano, però non si rendevano conto che vivevano in condizioni di, proprio di disagio eh, a livello proprio di servizio. E questa cosa poi mi ha dato ragione in quello che è accaduto nelle prime difficoltà che ha avuto poi con, quando abbiamo aperto Jump. Quindi ho deciso con loro di intraprendere un percorso, abbiamo detto proviamoci ragazzi. Io gli ho preso i numeri, ho detto ragazzi no, la situazione sta così, voi avete questi numeri, loro forse delle volte li ho visti anche un po' non insultati, però quasi li ho voluti colpire. Provocare? Sì, all'inizio li ho dovuti provocare e la cosa che mi ha impressionato è che loro mi abbiano lasciato fare tutto. Cioè, infatti io penso che loro siano stati due pazzi. Ok, <ride> quindi fammi capire. Uh, tu subentri in una società e trovi un modello di business. I, sì. soci, I soci attuali sono abituati a fare le cose in una certa maniera e tu arrivi con tutt'altra mentalità. Ci sono state delle difficoltà specifiche che tu hai riscontrato nel tentare di proporre poi quello che è l'attuale modello di business della Jump? Allora guarda, le difficoltà sono state quelle di Creare, cioè, creare il modello, io ti dico verità, onestamente, il modello che ho creato l'ho creato in quell'anno in cui ho studiato, ho, ho avviato i miei studi di marketing, Sì. perché il primo anno è stata una concentrazione di informazioni legate al marketing e alla vendita, quindi io in un anno mi sono messo in un, come dire, in un contenitore, ho cominciato a studiare, studiare, studiare, leggere, leggere, leggere, cosa che non ho fatto forse neanche ai tempi dell'università, perché quando ho studiato, io sono laureato, ma non in una materia né economia né marketing né scienze motorie, sono un veterinario, quindi puoi immaginare che... O studiavo contro voglia perché era una cosa che non mi piaceva, perché non mi portava verso una direzione. E praticamente quando ho cominciato a studiare come un stesso di notte, sai, di mattina presto, ho preso tutte le informazioni che poi sono andato a portare fuori, quando dovevo creare qualcosa di realmente mio, quindi ho detto cavolo questa volta non posso sbagliare. Quindi devo farlo con, con i criteri, con le informazioni di più conoscenza possibile. Quindi in quel momento vuoi apprendere, apprendere, apprendere. E più apprendi, e più ti rendi conto che ti manca tutto. Però, ho strutturando quel modello di business, poi sono andato a portare ai ragazzi queste informazioni e ho cominciato a fargli proprio delle, delle domande, ma dalle loro risposte la cosa più difficile che che mi sono accorto, che era come se io parlassi una lingua diversa, come se fossi un marziano, ma non per... perché io parlavo di marketing, io parlavo di eh, modello, io parlavo di, di strumenti per poter acquisire clienti, e loro però non mi capivano, cioè loro non... Tanto che la loro posizione è stata molto molto... mi ha un po' lasciato perplesso, perché mi hanno ha detto, ok Alessandro, noi queste cose non le capiamo, ci affidiamo... E non solo mi hanno affidato la, la possibilità di, di, di creare questa cosa, ma hanno detto, noi ti seguiamo, ci crediamo, però non abbiamo gli elementi per poterla portare avanti, quindi ok, fai tu, tu metti la tua quota, entri in società, e noi portiamo avanti questa cosa. Nel frattempo abbiamo cominciato a, fare, a far girare la cosa, e loro più andavano avanti, più si fidavano di me, perché chiaramente poi hanno cominciato a vedere quello e che accadeva. Sì. Proprio a livello... E poi l'impatto che ha avuto anche sui clienti è stato molto, molto forte. Perché clienti che avevamo, perché comunque avevamo la fortuna di partire da una base clienti, che sono stati sbalzati in una realtà diametralmente opposta a quella... Ok, io non la voglio anticipare perché prima vorrei fare qualche sì. altra promessa, qualche altra domanda. Allora, innanzitutto, <coughs> quindi prima di entrare nel merito del tuo modello di business, che cosa vuol dire realmente avere una palestra? Allora, Angelo, questa è una domanda che forse è il motore che mi spinge, perché fondamentalmente fa un po' il pari con quello che è la mia missione. Cioè, nel senso, io mi sono sempre detto che lo sport eh, migliora le persone, eh, lo sport forma le persone, lo sport migliora la qualità della vita delle persone. Avere la palestra oggi, secondo me, ha un ruolo sociale. Sociale vuol dire che puoi migliorare, puoi cambiare proprio la vita delle persone, però, di fondo, per me, che sono un imprenditore, non sono né diciamo, un santo né un samaritano, vuol dire fare business. E fare business con le palestre oggi, per quello che è il nostro settore, è una cosa un po' strana. Perché come dicevo, ci sono associazioni sportive senza scopo di lucro. C'è chi lo fa come secondo lavoro. C'è chi lo fa in maniera completamente non organizzata, non strutturata. Per me invece vuol dire avere un'azienda. Io ho interpretato questo mio ingresso in una società come diventare parte di un progetto aziendale, di fare impresa e per fare impresa purtroppo non puoi arrangiare, non puoi partire senza le basi, non puoi partire senza il marketing. E lì è stata proprio la chiave di volta la differenza tra la nostra, il nostro approccio al business, perché per me palestra vuol dire fare business, cioè fare business vuol dire avere un'impresa che deve funzionare, devono quadrare i conti, devono esserci i numeri. Ma è, è come dovrebbe essere? Suppongo. Ma guarda, in realtà sai che… condizionale è sono... d'obbligo. Allora, io ho avuto la fortuna in questi due anni e mezzo, che faccio l'imprenditore, perché prima lo facevo, ma lo facevo con le aziende degli altri, perché di fatto lavoravo in maniera sbagliata, perché non avevo le conoscenze di marketing che mi sono andato a prendere per me stesso. Andavo, perché poi nelle aziende in cui sono stato c'era anche qualche imprenditore voluto che mi, mi, mi spingeva a fare corsi di marketing o corsi di crescita personale, corsi di miglioramento, autostima e quant'altro. Io in realtà li ho anche fatti perché ho sempre assecondato chi sta sopra di me, chi mi voleva far crescere e migliorare. Però dentro l'azienda poi ero quello che lavorava di più del titolare, quello che si preoccupava di più del titolare. Quello che lavorava dalle 8 di mattina alle 8 di sera e magari il titolare arrivava dopo, oppure il titolare magari pensava, non gli interessava del marketing. E quindi in quell'occasione mi sono accorto che ponendosi in quel modo, cioè quindi avere la possibilità di avere uno strumento in mano da far girare. Ti conto che poi ci sono una serie di punti di controllo, una serie di, di dati da tenere presente, una serie di preoccupazioni che vanno fatte prima di aprire un'attività. Però ho avuto la fortuna di, di avere a che fare con tanti imprenditori e mi sono reso conto che non è così. No. Non le, è solo tutte, nel mio settore. No, no, infatti tutte le aziende sono, io le amo definire prodotto centriche. Sì, Anzite, hanno assolutamente. assolutamente. qua. In realtà dovrebbero essere cliente, cliente centriche, cliente centriche vuol dire appunto partire <coughs> da un'analisi di mercato, da uno studio del target, dalla configurazione del brand, della concorrenza e, e così via. Guarda, questi sono i punti caldi della mia conoscenza iniziale. Io in realtà praticamente ho, il fatto di dire sì, qualità, cortesia, attenzione al cliente, ma poi in realtà si traduce in qualcosa che è, è realmente inconsistente, non lo puoi astratto. toccare, è astratto. Invece mi sono accorto oggi, dopo due anni e mezzo… Anche perché possiamo dirlo, perdonami, uh, dovrebbe essere un'ovvietà, è un concetto molto scontato. Sostenere di essere di qualità, professionalità, assistenza è, è un'ovvietà. Io non penso che qualcuno apra un'azienda o un'impresa cercando di servire i clienti in maniera non professionale, in maniera scortese e, e via dicendo. Sì, è come quando hai un difetto personale, non riesci a, corregg a correggerlo praticamente. Tu pensi di fare bene, ma fai male. Esattamente. In realtà, mh, sì, io la cosa che mi sono veramente, mi ha impressionato, eh, che il vero marketing di un'azienda sono le testimonianze dei clienti. Allora io oggi ho smesso di fare pubblicità. Allora io come se ho fatto una, la prima vita mia, diciamo, proprio la mia vita come vogliamo dire, imprenditoriale, perché mi reputo un imprenditore anche quando facevo, <ride> quando stavo nelle altre aziende, è passata dal, come hai detto tu, dallo dal spostamento, dal servizio, nel mio caso non era prodotto ma era servizio, al cliente, e ho impostato la mia azienda proprio solo sul cliente. E ti posso garantire che l'effetto che hai è che se tu fai, per esempio una, un elemento per me importante, io metto come costi di marketing, la crescita personale e i costi per soddisfare il mio cliente, che non è solo il bisogno del servizio o prodotto che gli vendi, ma è tutto quello che viene trasportato dietro da questo. E ti posso garantire, Angelo, che ho avuto una, una cosa pazzesca, il ritorno dei clienti che spendevano un terzo di quello che spendono oggi, ma continuano ad essere i miei clienti. E amo dire questo, dico, non è che sono proprio dei cretini, perché poi dicevo, se tu spendevi 100 e oggi spendi 300, perché lo fai? Cioè, Perché stai dando fiducia a me? Non è perché la tua macchina è sotto casa. No, tu lo stai facendo perché 600 erano tanti soldi per te, adesso 300 sono impossibili. Però per te è diventata una cosa che la vuoi fare perché c'è dall'altra parte qualcosa che ti, ha, ti mantiene attaccato ed è esattamente quello. Cioè il mio cliente quando parla di me fuori ed è una cosa di cui vado fiero, parla come se... Io Mi, mi preoccupa questa cosa perché sono come degli invasati. Cioè parlano di noi in maniera quasi spasmodica per cercare di attrarre i loro amici da noi ed è un effetto che molte volte può fare diciamo su chi non, chi non ci conosce un effetto contrario poi in realtà mi rendo conto che la potenza del marketing e degli investimenti fatti sui clienti e non è solo il fatto di allenare bene no, ma riguarda no. una serie di cose che non c'entrano niente il dare un risultato, punto esatto, non c'entra con, con la palestra cioè no, non è, no, ok, no. tu vai in palestra dai per scontato che Qualità, cortesia, simpatia, cordialità, eh, giusto prezzo, cosa che non esiste. Però quello di dire, ok, ti do il risultato. E poi te lo posso dare, lo dare anche con la palestra. Però ti do tanto altro che sono soldi investiti sull'esperienza del cliente, sulla... Eh, eh, tema termine... caldo, ora ci arriviamo. <ride> la riconoscenza, la riconoscenza. <ride> ora ci arriviamo. Prima di, di arrivarci. Dunque, hai investito tantissimo sull'esperienza che il cliente può vivere all'interno della, della tua... attività. Hai investito tantissimo sulle competenze degli istruttori che una persona trova all'interno della tua attività. Hai investito tantissimo nella configurazione del tuo modello di business. Ma nel configurare il tuo modello eh, hai dovuto dare... Prima hai parlato che hai spiato, hai chiaramente ah, osservato sì. la concorrenza. Quindi le persone... Lì fuori che problemi hanno con le altre palestre? Mm. Perché penso che sia su questo che si fondi anche un po' il successo della Giamma. Senti, in realtà il modello di business è stato creato proprio su quello. È stato creato sulle difficoltà dei clienti. Allora, io personalmente avevo... Vuoi farci degli esempi? Sì, sì, magari? dieci anni di esperienza nel settore delle palestre. Grandi centri commerciali, io, le, io la chiamo, la amo chiamare, la, mi piace chiamarla la GDO. Che <ride> sono queste super palestre, modello Virgin, modello Macfit, che sono palestre di grandi numeri. Io ho lavorato in 200 di questi con numeri importanti perché c'erano costi alti e chiaramente spese elevate che dovevi coprire con i numeri. Però poi ti rendevi conto che i clienti che non risolvevano il problema c'era quello appunto della, io la, la definisco mediocrità latente, cioè del settore, dovunque, dovunque vai trovi mediocrità. Mediocrità nella, nelle attrezzature, di ultima, nel senso ultima, nel senso che sono passati <ride> troppi anni come generazioni, oppure scarsa proprio affinità, di, niente nella cortesia, nella cortesia, nella cortesia che deve essere una cosa di base, però tante volte dice, no, noi siamo simpatici, cortesi, cordiali, poi va lì c'è quella con le, sì, con sì, la, sì, col musone, le scatole grazie. girate e quant'altro. Ed in realtà um, questo l'ho osservato nel, nella mia esperienza, quindi tutti gli schiaffi che ho preso mi sono serviti, e anche quello che ho vissuto all'interno della mia palestra che stavo andando appunto a conoscere, perché dovevo andare a investire dei soldi, la mia, il mio futuro, su una palestra che era completamente eh, all'asciutto, perché non c'era interesse a fare quello fondamentalmente. Ti dico che la concorrenza mi ha aperto un mondo, perché la, il modello di business è stato incentrato, è stato costruito su ciò che il cliente non riesce a risolvere, ovvero, che può sembrare una parola semplice nelle palestre, no, la motivazione e l'attenzione. Una, una frase che sento nelle mie trattative di vendita, perché mi occupo anche di vendita nella mia azienda, faccio marketing e vendita e poi da imprenditore curo la parte amministrativa <ride> con gli investimenti, bilanci e cose varie. Quando facevo la trattativa di vendita, quando faccio le trattative di vendita, no, ma lì non mi seguono. Mm. Non lì, sai, dopo due mesi mi scoccio, ma mi annoio, eh, ma io non sono portato per la palestra. In realtà... Um, se tu crei un modello, un modello di un'azienda, di un'attività un legata alla risoluzione di questi problemi, tu puoi pro proliferare, cioè puoi avere un'attività che funziona. Io l'ho fatto, il mio modello, proprio su queste inefficienze, su queste mediocrità, su questa a volte superficialità, a volte anche il fatto di badare a trattenere piuttosto che investire, il tornaconto sul breve periodo piuttosto che... Il guardare life. lungo il fatto di innovare continuamente di badare, diciamo, anche quest'anno dobbiamo investire sì oppure ma quella cosa è un costo in più che non ha non cambia no invece no è att... io ho la, la cosa semplice a volte anche i dettagli non è stiamo parlando di, certo. di piccole cose e su questo abbiamo fondato il modello perché proprio andare a curare tutti i dettagli che abbiamo che abbiamo tirato su poi chiaramente il mercato ci ha dato una risposta favolosa e quindi Abbiamo continuato a farlo in maniera esponenziale. Perfetto, allora entriamo più nel merito e quindi raccontiamolo. Raccontiamo questo modello di business, oh. come hai risolto i problemi dei tuoi clienti e come hai costruito il tuo modello di business. Ok, Tu immagini una spiaggia a Ferragosto, sì. tu arrivi, scendi dalle scalette e arrivi in questa spiaggia strapiena. Oh. Questa è l'esperienza che il cliente vive quando arriva in una palestra, dice ok, ho comprato l'abbonamento, mi auguro di poter raggiungere il mio sogno, voglio dimagrire, voglio migliorare il mio mal di schiena, voglio ringiovanire, voglio sentirmi sempre giovane. Proprio arrivi e piano piano queste aspettative inizi a perdere, perché il primo giorno l'allenatore, l'istruttore ti sorride, il secondo giorno ti sorride meno perché sta un po' più incasinato, poi dopo magari gennaio, inizia ad, averci, ad esserci più gente e a malapena ti saluta con la mano e quando ti alleni sei diventato un automa perché hai il fogliettino tuo in mano con la scheda, oppure c'hai delle sale dove si fanno corsi piene a, a perdita d'occhio e, e il cliente si sente un numero, gli manca proprio quell'attenzione che serve poi a motivare il cliente, a fargli capire perché realmente deve fare movimento. Tante volte ho visto, ci sono modelli di business che funzionano senza servizio, quindi Assolutamente, quando un business funziona ed è impostato su quello, tanto di cappello. Ma quelli per me sono i primi, eh, le prime leve che mi spingono a fare ancora meglio. Perché sì. se io devo dare un cl il cliente, acquista qualcosa, acquista una risoluzione di un problema. Se queste palestre, con il loro modello di business, diciamo self, se vogliamo chiamarlo, risolvono il problema del cliente, bene, ma se non lo risolvono poi ci sono io, che sono praticamente all'opposto delle low cost, per esempio. Sì, esattamente. Quindi io vado a colmare quel gap di servizio che tante volte il cliente magari è andato... Io ho avuto delle clienti che mi hanno impressionato, dice guarda Alessandro, abbiamo perso nove anni della nostra vita. Dopo, non dopo un mese, dopo due mesi di attività, dopo tre, eser tre eh, sedute. Mi hanno detto guarda Alessandro, abbiamo risolto, abbiamo capito perché non, non, avevamo non cambiava il nostro fisico, perché non sentivamo fatica, perché ci annoiavamo. E quindi eh, mi ha fatto l'esempio della spiaggia affollata, da voi non è così? Noi in realtà da noi abbiamo semplicemente limitato il numero di persone a ora e abbiamo soprattutto imposto una prenotazione del servizio. Quindi abbiamo massimo otto persone a ora, sono su prenotazione tramite un'app. Quindi io non posso venire in palestra Quando da te? Quando no. No. no. Noi siamo dei professionisti, facciamo un lavoro professionale e come tali ti accogliamo se tu ci, ci dai la tua conferma di presenza. Se non vieni, noi ci siamo lo stesso per te, quindi noi ci siamo. Questo qui. per darmi garanzia di essere seguito. In un in... modo tale da poterti offrire un risultato in tempi validi, perché tante volte dici, eh, sai, sono stato 5 anni in palestra, ho perso 5 kg. Okay. Che potrebbe essere la causa della perdita di motivazione. Assolutamente, perché ci vuole una grande automotivazione per rimanere in una palestra che non ti offre un servizio. Fondamentalmente io combatto chi fa noleggio attrezzi. E, per esempio, una catena importante, McFit, dove è la, forse la più grande catena europea, loro fanno noleggio attrezzi, fondamentalmente. Sono, stanno proliferando, sono fantastici, sono bravissimi. Però poi i clienti, sono tutti clienti che si allenano da soli. Allora, è se chiaro. Tu, se tu fossi un laureato in scienze motorie, io ti capirei anche, tu vai lì, ci sono le schede prestampate, e ti alleni da solo. Però se sbagli un esercizio, se ti fai male mentre fai un esercizio, poi hai bisogno di jump, o di chi ti dà un servizio diverso, di chi ti segue. Poi il problema qual è? Che se tu paghi, dico, una cifra X, 10 euro al mese, invece ne paghi 300, è chiaro che se ti fai male, poi quelle 10 euro al mese ti costano 3.000 euro o forse più nella vita. Forse più nella vita. In realtà noi cerchiamo di fare una, un tipo di lavoro sicuramente mirato e sicuramente lavorare in sicurezza, che possa risolvere il problema della signora che ha difficoltà motorie, della, diciamo, della persona che vuole migliorare le sue doti proprio a livello cognitivo, perché si trascura un piccolo particolare dell'incidenza di quello che è l'attività fisica, migliora anche la produttività, la capacità di attenzione, perché c'è un meccanismo comunque subdolo ormonale che ti permette di migliorare il tuo essere, ecco perché dico migliora l'individuo, sin da bambini chi fa sport ha una mentalità completamente diversa da chi non l'ha mai fatto, chi fa sport ha degli schemi motori, dei meccanismi mentali completamente diversi da chi non l'ha mai fatto. E chiaramente andando a motivare queste persone, fargli capire che... Mh, loro, ci sono dei clienti che non, Stamattina ne parlavo con un, imprenditore, un grande imprenditore del nostro paese e alle 6 e mezza di mattina stamattina, ho, ci ho fatto una chiacchierata mi ha detto, Ale, effettivamente io non, non mi aspettavo mai di svegliarmi alle 6 e mezza di mattina, perché era un inguaribile pigro, aveva comunque una sconfidenza totale in, in, in, con l'attività fisica. Dicevo, non mi sei mai aspettato di svegliarmi tre volte a settimana alle 6 e mezza di mattina. Io quando vengo in palestra sto fino alle sette e mezza, alle 8 vado ad accompagnare mia figlia a scuola e la mattina quando mi alleno ho una marcia in più rispetto ai giorni in cui non lo faccio e pian piano sto migliorando il mio livello energetico. Quindi l'imprenditore, che tra l'altro è uno dei miei target di clientela, sono quelle persone che vogliono fare di più, vogliono sentirsi più attivi, più vivi e vogliono produrre per più tempo, migliorare la qualità della loro vita, e la prima cosa che fanno è portano la loro famiglia all'interno, perché se non lo sono già, perché poi è chiaro che ci sono tante famiglie che danno esempio, perché ad esempio oggi noi da genitori dobbiamo dare l'esempio. Cercano di portare i figli che magari oggi sono meno attenti. Quindi, oggi, per l'assurdo, trovi il contrario. I nostri genitori non hanno fatto attività. ho trovato invece i genitori che lo fanno e che cercano di tirare dentro i figli. Di coinvolgere anche i figli. Per farli avviare ad, un, ad, un, ad un, come dire, uno stile di vita diverso. E me ne accorgo che a volte sui piccolini attecchisce perché ci sono alcuni che vedono i genitori in palestra e la prima cosa che loro vogliono fare è andarci anche loro, magari lasciando discipline come la danza, il nuoto che sicuramente sono fantastiche nell'età iniziale, però arrivati ai 12-14 anni, eh, un po' più prim prima le ragazzine e poi i ragazzini, hanno bisogno di qualcosa che vada oltre. E quindi tutta questa cosa ha creato questo movimento, quindi dare attenzione ai clienti è stata la chiave di volta e può sembrare l'uovo di Colombo, credimi Angelo, delle volte... Io l'ho maturato nel momento, del nel momento del mio studio di marketing e vendita, perché mi sono reso conto che l'unica cosa che conta è il cliente. E non è farlocco, è un discorso subdo, superficiale, no, è dire se io ho 10.000 euro in più, li spendo per i clienti. Cioè, è facile. E loro sono disposti a darti tanti soldi perché loro sono convinti che tu stai facendo qualcosa per loro. I loro interessi. Sì. Mi fai capire che vengono da te e per loro sono realmente importanti, ma non perché cioè, lo fai in maniera... glielo fai capire da piccole cose, ma tante. Cioè tante piccole cose messe insieme, loro si sentono importanti. Quindi hai investito tantissimo, non soltanto nel servizio, nell'esperienza utente, uh, ma anche, mi pare, di capire in altro. Uh, senti, in realtà... Sì, perché se... Cioè dovresti... l'esperienza utente si può configurare attraverso che cosa? Allora, guarda, l'esperienza utente... Allora, considera che il nostro modello di business non prevede chiacchiere. Nel senso che se tu vieni in palestra da noi, il nostro, la nostra attività dura 50 minuti. Quindi non puoi né stare a bere il Gatorade, guardare mari in fondo schiena, non puoi fare chiacchiera, perché è un metodo di allenamento ad alta intensità. 50 minuti vai a casa. Quindi non hai la possibilità di socializzare, non hai la possibilità di... Sì, sicuramente non è un carcere, anzi, è molto motivante l'allenamento ed è divertente, però oltre la seduta poi non c'è altro da fare in palestra, se non quello di vivere un'esperienza comoda, gratificante e confortevole sotto tanti punti di vista. Però poi ci sono delle cose che vanno oltre, per esempio un gesto di gratitudine, una serata speciale, una lettera anche di ringraziamento, cose che io scherzando dico non lo fanno neanche le banche, perché le banche... Noi gli diamo tanti soldi alle banche, tra interessi e quant'altro. Ci fanno lavorare, quindi sulle banche del territorio, sono fantastiche. Però, sì, l'agendina. L'agendina magari a loro costa uno, due, 3 euro. Io preferisco spenderne 15. E tante volte la cosa più bella è, oltre a dare un gadget al cliente, al cliente fargli capire che è importante, e farglielo sapere, cioè scriverglielo. E tante volte chiedergli che cosa vive a Jump, chiedergli di dirci. Chiedergli una testimonianza, perché sei rimasta da noi? Perché reputi jump differente? Perché hai portato tante persone? Io, io non faccio pubblicità, non faccio 6x3, non faccio radio, non faccio giornali, non faccio. Io ho, un, ho malapena uno strumento di marketing che è un report. Sì, facciamolo vedere. Quindi... Sì, che spiega sì, sì. praticamente perché siamo diversi, che non vuol dire migliori, eh. io mi punto diverso, migliori preferisco farlo dire agli altri, all'interno ci sono le testimonianze dei miei clienti. Spiegano perché abbiamo scelto di fare qualcosa di diverso ed è quello che ti ho spiegato in questa nostra clientela. Sì, cliente. infatti la tua struttura è, è, molto, è molto particolare. Possiamo raccontare qualche, qualche dettaglio della tua struttura, nel senso hai investito tantissimo anche nella struttura quando prima parlavi di gratificazioni si trova la sempre la frutta fresca ah, sì, uh, sì ci sono dei dettagli che allora ti dico all'inizio sai sono quelle cose che tu fai sempre per quella visione l'ossessione per il cliente io sono purtroppo ossessionato per il cliente all'inizio, i primi mesi sì ragazzi però secondo me quando il cliente va via il cliente spende delle energie una mela un, un frutto è un messaggio di, di, di apertura di guarda se è importante, per me, ti lascio qualcosa prima di andare via. Guarda, è stato un, un, quasi un simbolo per noi. Noi siamo andati anche nelle scuole, con, anche con delle associazioni in cui abbiamo fatto beneficenza, con queste mele, raccontando guarda che la mela è un simbolo. Noi diamo della frutta quando il cliente va via. Adesso siamo, ci siamo evoluti ancora. Anche la... può sembrare strano, però diamo anche lo shampoo doccia nelle docce. e Lo dico sottovoce perché mi vergogno un po' se è l'elastico per, per le donne, per i capelli. Perché quando ho delle clienti che fanno il mestiere delle parrucchiere e vengono ah, ne, ne, ne e ne questo lasti. dà molto di albergo di un certo livello sì eh. ma guarda ti dico da tutto ciò che io faccio lo invento però ti dico lo, lo vado a prendere da dove credo che il servizio mio debba tendere io se so che il mio esatto. servizio deve tendere a un livello di lusso vado nelle strutture e acquisisco questo anche per dire uno specchio ingrandente per permettere alla donna di truccarsi o all'uomo di farsi la barba o oh, lo dico le sopracciglia perché anche l'uomo cura la propria immagine. Mari ha un appuntamento di lavoro importante. Soprattutto gli imprenditori. Assolutamente sì, perché in realtà io la domanda che mi faccio è che problema posso risolvere al cliente quando viene qui? Una fesseria, il caricatore di cellulare all'interno delle cassettine di sicurezza. Ci sono palestre che non hanno cassettine di sicurezza. L'imprenditore che ha gli incassi dell'azienda, l'orologio loro importante, la macchina importante, arriva e non sa dove de depositare questa roba arriva col telefono scarico, una, una call importante, non sa dove caricare il cellulare. Ma tu fai comprare il lucchetto dei clienti? Ah, no, io non lo faccio portare. <ride> Dico, come posso non far portare il lucchetto ai clienti? Ok, li metto quello, all'interno dell'armadietto puoi lasciare quello che vuoi, perché tutto ciò che è di valore lo metti nella cassetta di sicurezza, ti porti un, un, un braccialetto che tra l'altro anche l'elastico, così non sai dove, dove metterlo, e li faccio caricare il cellulare, mentre noi li carichiamo la, di energia, no? quindi noi li ricarichiamo di energia e il cellulare si carica. Così come l'ultima novità di quest'anno è la crema corpo, perché abbiamo... Davvero? Sì, sì, fantastico. Sono, da quest'anno anche la... Sono... Io, io non vado, nel senso, non mi piace pubblicizzare né l'attrezzo di ultima generazione, né il dettaglio di, di particolare. Sono cose che il cliente scopre quando c'è dentro. A me piace dire, noi ti diamo attenzione e cura. E come dicevo, quando tu gli fai un regalo, gli fai capire che ci siamo e ti ringraziamo per quanto ci hai fatto crescere, quanto ci hai fatto diventare grandi... Quello per me vale più di ogni altro gadget. Io gli posso regalare un borsone che, che mi costa anche 40 euro. Poi, poi gli faccio una lettera in cui gli esprimo tutta la mia gratitudine. Io e i miei soci diciamo grazie per averci dato fiducia, per averci seguito e per averci, fatto, eh, dare, per, per averci dato l'opportunità di, di essere un nostro cliente. Questa lettera ha, creato, ha generato un effetto pazzesco, una sorta di pubbliche relazioni. No? Quindi il cliente in quel momento si sente quasi... Eh, spaisato dice ma, ma dove sono cioè mi stanno dando mi stanno ringraziando mi stanno scrivendo che sono speciale mi stanno scrivendo che mi stanno dando qualcosa eh, con le mie iniziali cioè allora dice il cliente caspita qui Ale ah, azzardo sembra come di venire in una spa cioè ok mi spompo nell'allenamento <ride> ma poi mi coccolo cioè mi, sì, sì. <ride> mi premio con sì. senti guarda quest'anno quest in realtà cose. abbiamo fatto un passo avanti abbiamo creato una suite dedicata al servizio premium price. Spiegami, che sì. sembra interessante. Allora, il cliente, allora, volta. fino ad ora ti ho detto quello che c'è, vabbè, per tutti, il servizio, ok, quello, quello, quello, però in realtà abbiamo detto che noi abbiamo due livelli di servizio. Sì. Tu puoi scegliere l'allenamento personalizzato con un cliente a, a ogni personal trainer oppure con piccole classi. Chiaramente il cliente che lavora uno a uno è quello che vuole di più, quello che ha orari disparati, ha esigenze di privacy, ha esigenze di efficienza, perché a volte… Sì, siamo sempre lì. Altri problemi, soluzione. Esatto, esatto. In quel momento il cliente arriva, magari è scarico, perché viene da una giornata in azienda che l'ha sfiancato, non ha avuto tempo di mangiare, non ha avuto tempo di fare uno spuntino, non ha con sé gli spiccioli per comprare l'acqua, magari non ha l'asciugamano con sé. Allora noi dietro, in una zona, in una suite, abbiamo dato un healthy corner, con della frutta un po' più, diciamo, diversa rispetto a quello che diamo a tutti, con della frutta secca, della frutta disidratata, un caffè, magari per... e poi dell'acqua dell e degli asciugamani sempre a disposizione. Ma perché? Perché dobbiamo bypassare il problema. Quindi cercare di mettersi nei panni dell'imprenditore e capire cosa gli può abbassare la barriera per ul ulteriormente aumentare la, la, diciamo, l'affinità la, con la frequenza. E ora capisco come fatti ad aumentare la motivazione nelle persone. Sì, quello è un elemento importante perché sentirsi in un ambiente che... perché tu prima hai fatto una domanda importante, cioè, quanto conta il luogo in cui tu fai... Sì, infatti ci voglio ritornare, sì. quindi tu hai, ident hai identificato il tuo target di riferimento. È, sempre, di... è come se ce l'avevo scritto in testa, quando sì. ho creato il modello ho detto io punterò a quelle persone. Sì, e di riflesso hai creato, hai arredato il punto vendita in maniera tale che rispecchiasse le caratteristiche del tuo target. Quindi l'arredamento, il punto vendita, anche se fosse un ufficio, è parte integrante del posizionamento di mercato. Guarda, in realtà eh, è, è, secondo me è determinante. <ride> quando abbiamo aperto, quando abbiamo inaugurato ci siamo affidati a una persona di grande gusto e sul mercato uno di quelli, diciamo, che crea qualcosa di, di differente. Abbiamo la fortuna, tra l'altro, che è un nostro cliente e la prima cosa che abbiamo detto è detto, guarda, noi dobbiamo fare qualcosa che sia fuori dallo schema tipico delle palestre. Siamo andati un po' avanti perché poi il trend è stato quello e, non chiaramente ad Altamura, però in Italia, la, la direzione è stata proprio quella. Abbiamo creato l'effetto che c'era, era questo. Il cliente entrava, diceva, però sai, mi sembra di stare a Milano. Che, vabbè, poi nel nostro immaginario, immaginario collettivo, oh. Milano è meglio di Altamura. Sì. Nel senso che c'è più scelta, c'è più moda, c'è più uh, ar Beh, è una architettura, città, quindi c'è più evoluzione. Questa cosa per me era quasi una cosa di, caspita, allora abbiamo, siamo arrivati. Nel senso, gli abbiamo fatto capire che volevamo dargli una, un contenitore... Eh, che emozionasse, che ti facesse sentire a tuo agio all'interno, che dalle temperature, dai profumatori di ambiente, anche dai dispenser, magari senza tocco perché per igiene, ma soprattutto la, che so, il ferro lasciato in un certo modo, la plafoniera di un certo tipo con stile industriale, eh, i colori scelti davvero con, con attenzione. E questa cosa a noi ha colpito tanto quando eh, il, nostro, il nostro chi ci ha creato il progetto eh, ha veramente colto il no la nostra esigenza. Quindi anche lui è stato bravo. Quindi eh, questo è importante <coughs> perché purtroppo molti fanno l'errore di prendere un locale, un punto vendita e lo fanno arredare direttamente all'architetto all oppure per gusti propri. Voi no. Voi avete detto quelli che erano i vostri obiettivi, avete, detto, avete raccontato che era le, le caratteristiche del vostro target all'architetto che di conseguenza ha realizzato. ha realizzato. La difficoltà iniziale è stata quella di… Mh, che poi in realtà con, con lui non è stato molto difficile perché lui l'abbiamo scelto, tra virgolette, scelto, ci siamo scelti a Vicenza perché lui era un nostro cliente e noi pensavamo, cioè diciamo, se dovessimo fare un nuovo progetto lo farà lui perché lui era uno che chiaramente era aperto ad alcune, diciamo, innovazioni e visioni. Quando gli abbiamo parlato, lui ha interpretato la nostra, la nostra esigenza e ha visto quello che realmente gli altri non, non è che non volevano vedere, però quando gli raccontavo, io l'ho fatto a tanti, a quelli che c'erano intorno, dal mio commercialista piuttosto che ad altri, diceva, guarda, noi faremo questo tipo di lavoro, noi lavoreremo in questo modo, il nostro servizio sarà un servizio esclusivo. Lui l'ha interpretato subito e ce l'ha realizzato, ed è stato quasi un continuo... La gente che arriva da noi ha la percezione, il target lo riconosce se tu hai punto a un target di un certo tipo, lo metti in condizione di sentirsi in un ambiente ricercato con la cura del dettaglio. Il target tuo ti apprezza, chiaramente, è come se vai a fare una scelta di target anche sul contesto in cui lo fai allenare. Ale, mh, sento spesso dire, purtroppo, da, da alcuni imprenditori, che vorrebbero, anche quando si rivolgono a me, che vorrebbero trovare un modo per fare profitto senza lavorare o investendo il meno possibile. Nel tuo caso mi sembra di capire che sono state investite cifre importantissime per raggiungere intanto questo livello e quindi ti chiedo, è possibile fare profitto senza investimenti? Sì, è sempre impossibile, è, mia... sì, è sempre impossibile. Cioè, se tu vuoi fare profitto e non investi, eh, non farai mai profitto. Eh, guarda, oggi, oggi, se mi guardo indietro, mi chiedo come abbiamo fatto. Abbiamo fatto i miei due soci che mi hanno dato, ok, andiamo, facciamolo. Forse loro meno consapevoli, io un po' più consapevole dei numeri dei rischi, eh, però abbiamo investito quasi 400 mila euro in due anni, che una palestra 400 di euro euro. in due anni, sì. che una palestra di 450 metri, 400 metri, c'è gente che i 400 mila euro non li fa in 20 anni di attività nelle palestre. Noi l'abbiamo fatto in due anni e la cosa più assurda è che non vediamo l'ora di continuare a farlo. Eh, Quest'anno abbiamo, abbiamo fatto il primo anno il max investimento per <coughs> passare dalla vecchia dal vecchio modello al nuovo modello che ci, ha, ci è costato quasi, eh, diciamo, 260 mila euro il primo anno. Il secondo anno, siamo, il secondo anno abbiamo, diciamo, limato e livellato. Il terzo, il, cioè quest'anno, noi l'anno lo consideriamo da settembre ad agosto, eh sì, perché non la, deve nostra stagione, sì, la nostra sì, stagione, sì, è un po', non è, anche se il bilancio va a gennaio-dicembre, a e però per noi... E in, facciamo i lavori sì. in quella settimana sì. di agosto, perché chiudiamo una sola settimana all'anno, eh, sì. se è chiaro. Sempre Visto operativi. L'imprenditore ha detto, tu eh, vuole lavorare meno e investire meno. Io ho la, fortuna di poter, cioè, ho la fortuna di poter lavorare solo 12 ore al giorno e di dedicarmi poi allo studio le altre ore che rimangono. Quindi capisci bene che se la giornata è fatta di 24, 12 lavoriamo, poi ci sono quelle 6 ore giusto per dormire, sì, sì, sì, poi sì, c'è sì. la famiglia, che Ti chiaramente, eh, la famiglia, la moglie, la figlia che devi assolutamente la cosa poi più bella, perché sono le ore più intense, perché devi essere lì con la testa sì, e sì. col cuore, tante volte però hai mille problemi, e poi è bello che hai la notte per studiare, quindi prima di andare a dormire due o tre ore, è quindi è chiaro che il sogno quando, eh, una frase che mi ha colpito, cioè, quando un sogno ha troppi ostacoli vuol dire che, che è quello, quello giusto. giusto, e chiaramente ti rendi conto che per fare l'imprenditore a me nessuno mai mi ha detto che, che, ok, ti metti a fare impresa, sarà una passeggiata. No, non me l'hanno mai raccontato. Eh, io ho avuto la fortuna di avere un modello che mio padre che faceva l'imprenditore era uno che si, si dedicava all'azienda e sin da bambino, quando andavo alle scuole elementari, lui d'estate mi diceva, guarda, vuoi qualcosa? Te la devi guadagnare. E io lavoravo per guadagnarmi questo. Oggi penso che un imprenditore ha eh, la fortuna di poter lavorare 12 ore al giorno, di poter scegliere comunque come lavorare. Chiaramente dovrebbe ottimizzare... Cercare di dedicare quelle 12 ore allo sviluppo del, dell'impresa, a migliorare le modalità di acquisizione dei clienti, quindi tutta una serie di cose che però tante volte vengono uh, bypassate dall'operatività giornaliera, io ne sono schiavo anche io, cioè, anzi. Per assoluto, io sono in una fase in cui vorrei migliorare la mia azienda, vorrei renderla un, una palestra di un certo tipo e sono solo all'inizio di un processo di cambiamento, quindi mi aspetto anche di continuare a migliorare. Infatti ho un progetto, un sogno cioè, da portare eh, per regalare poi ai clienti una condizione veramente di eh, facilità di, di, di, diciamo, di utilizzo del servizio e, e quindi se penso al punto di arrivo eh, sono ancora a metà strada cosa che mi è successa quando ho aperto quando abbiamo aperto l'attività eh, adoro ci sono state alcune persone che non che si facevano una risata e sì, sì, davo i numeri, io davo i numeri è stato... a proposito <ride> uh, ci dai un po' di numeri c'è tantissimo investimento <ride> tantissimo sacrificio ma c'è un po' di ritorno almeno in questa no, storia no guarda no stiamo chiudendo no scherzo <ride> no no grazie a Dio guarda ti do la verità, i numeri io allora, sono amante dei numeri perché è chiaro che se fai business devi, fare, devi, devi guardare i numeri eh, però ti dico anche che i numeri io mh, un altro prendo a, in prestito una frase di un imprenditore pugliese che ha una catena di supermercati che dice azienda ricca, imprenditore povero. Allora, eh, che è quello dei Megamark? Non lo conosco di persona, però l'ho apprezzato perché ho letto una sua intervista e Dice: guarda, in realtà noi abbiamo nei primi anni, io e i miei soci veramente abbiamo <ride> raschiato il fondo, abbiamo fatto tanti sacrifici perché abbiamo dato priorità all'azienda e al cliente. Cioè tante volte noi potevamo dire guarda, non facciamo magari il regalo al cliente, Portiamoci magari qualcosa a casa o no, cioè, non no. compriamoci il macchinone. Oppure no, assolutamente. Quello poi diciamo non esiste, nel senso che nel nostro immaginario oggi non, non ci pensiamo neanche, perché diamo priorità alla, alla diciamo sopravvivenza minima. Però tutto ciò che puoi fare in più lo fai per l'azienda. Questa cosa, quando sono tre famiglie, perché siamo in tre, eh, chiaramente pesa, perché sono stati momenti in cui tutti avevamo bisogno tutti avevamo difficoltà, però abbiamo scelto di continuare a farlo per l'azienda. Eh, ti dico che i numeri sono scresciuti e ad oggi io ti dico che non abbiamo, come dire, grandi cifre da, come dire, da dividerci, perché tutto ciò che abbiamo in più lo reinvestiamo. E lo rimettiamo dentro. E penso che questo vi faccia onore. Sì, eh, ci fa onore, io l'altro giorno, ora vi faccio ridere, nel senso che c'era il mio socio venuto a ha detto Alessandro sai, ho sognato stanotte che venivi da me e mi dici che dobbiamo investire, quindi per farti capire. <ride> il... da, da incubo a sogno. Sì, sì, sì, sì. da sogno a incubo, <ride> e poi magari e ritorno. Sì, in realtà questo mio socio dice, guarda, Alessandro, ora, sai, faccio rifiatare, perché poi loro chiaramente lo vedono che l'azienda cresce. Noi abbiamo fatto il primo anno, io poi ti parlo adesso, ti do delle percentuali precise, ma sull'anno precedente. Sì, sì va bene. Quindi noi io, abbiamo aperto a settembre 2016, primo anno, che poi hanno sono stati quattro mesi, più 51% sul bilancio 2015, primi quattro mesi, mesi. Secondo anno, più 61% sull'anno precedente. Quest'anno il trend è più 40%. Io e come se sono sempre a dire, mamma, calcolo. Quest'anno... È... 4 Par... mesi, 5 mesi. Eh. Siamo in trend con più 40%. Se sì. continuiamo così, chiuderemo l'anno con più 40%. Ora, i calcoli li lascio fare a voi, però io li so, e sono tanti. Però la cosa che mi, mi ha colpito è che quello che sta crescendo è il valore dell'azienda. Certo. Secondo me oggi il ruolo dell'imprenditore è quello di far crescere il valore dell'azienda. Perché all'esterno la cosa più bella è sentirsi gratificati dal fatto che... La mia azienda oggi, la nostra azienda… Il tuo brand, possiamo nostro, dirlo? Sì, sì, il nostro brand, perché in realtà noi abbiamo creato un modello ed è un brand che chiaramente è un sogno che non si ferma alla nostra attuale sede, eh, è quello di avere una riconoscenza esterna di eh, ma loro fanno le cose per bene, eh, ma loro sono i migliori, eh, ma loro sono… Chiaramente non mi piace dirlo, è quello che dicono gli altri, però oggi e dicono anche una cosa bellissima che per me è, la, è il complimento più bello, eh, ma loro costano tanto. Eh, qua volevo un attimo arrivare. Sì, la devo dire perché è il complimento più bello che uno gli possa fare. Sì, molti lì, lì fuori purtroppo lamentano del fatto che c'è crisi e quindi per combattere questa crisi abbassano il prezzo. Voi siete completamente contro tendenza, cioè voi avete fatto completamente l'opposto alzando i prezzi e siete tra le attività uh, che ha dei costi, non, non di abbonamento perché voi non fate abbonamenti, ma sì, costi di ingresso alla palestra mediamente più alti. Sì, C'è sul... una soglia molto alta di accesso. Sì, e, e cosa è successo alzando così tanto i pezzi? Cioè vi siete montati la testa, di capire. Sì, no, questo è stato un Ha portato dei risultati. Il mio primo articolo del blog era incentrato su questo perché non diciamo dopo due anni, eh, dopo dieci giorni dall'apertura, facciamo una settimana di prevendite a Jumps si sono montati la testa, perché chiaramente secondo me non, non lo diciamo forse né tanto per i prezzi quanto per il fatto dell'impatto che aveva la struttura perché come hai detto tu prima, curando anche il luogo eh, uno diceva che essi, mo, si pe pensano di avere la struttura in Milano cosa. in realtà dall'inizio, da quando abbiamo aperto ad oggi abbiamo aumentato i prezzi quasi del 100% <ride> e i clienti sono aumentati allora mi chiedo, come mai abbiamo aumentato i prezzi e i clienti sono aumentati? In realtà, cioè, stai, ripetilo, sì. avete aumentato i prezzi e i clienti sono aumentati sì, sì e questo problema, io penso che non esiste un prezzo alto, cioè non c'è un prezzo alto, perché forse esistono es esigenze, eh, cioè esperienze troppo scarse, esperienze troppo Che mediocre, deludono delle aspettative. E magari delle esperienze che ti danno più di quello che ti aspetti. Tante volte nella mia, nel mio settore la fortuna è che la concorrenza è talmente, tra virgolette, delle volte... Um, Mediocre! Morigerata sì, Spalagnina se vogliamo Perché poi la cosa bella è che quando poi impatti Su un mercato così, qualche cosa la crei no? Vedi che qualcuno si muove Qualcuno che ti copia i colori <ride> Qualcuno che ti copia l'applicazione ma, ma volentieri perché per me è un'ottima cosa sì, quando ti copiano poi è buon segno. vuol dire che il mercato si sta evolvendo io penso che è giusto che sia così cioè nel senso non è che i telefoni se fosse un unico telefono al mondo ci fosse solo no, l'iphone tutti comprebbero l'iphone però per fortuna c'è il samsung c'è il huawei infatti le grandi altri. aziende indicano la direzione ai propri concorrenti sì. sì io, diciamo io penso cioè, o meglio spero un domani di diventare una grande azienda però al momento abbiamo soltanto siamo Uh, ci siamo ristrutturati, siamo intervenuti in un mercato geolocalizzato al nostro bacino di utenza, Altamura, ma Gravina e abbiamo creato un po' di... abbiamo un grattacapi. E, e oggi ti dico, non per presunzione, la concorrenza non ce l'ho ancora su Altamura. Cioè, questa fortuna di non avere ancora concorrenti, non nel senso di, completamente di superiorità, diretti in proprio come tipo modello di servizio, sì, sì, diretti, livello di servizio, sì. sì, concorrenti diretti, che poi in realtà i, i concorrenti diretti a volte sono pure i ristoranti, e, e le altre cose, perché se io decido di spendere i soldi in palestra rinunciando ad andare tutte le sere al ristorante, per me il ristorante è un concorrente, anche se ho tanti clienti ristoratori. Certo, certo. Se decido di comprare il telefono, oppure, che ne so, la borsa importante rispetto ad andare in palestra, per me la borsa è un concorrente. Sono e, ottime riflessioni queste. Eh sì, in realtà tu devi cercare... Allora, io penso questo, io ho dei clienti eh, che hanno dei lavori normali. Anche io li apprezzo tanto, operai, eh, che ne so, persone normali, io li apprezzo perché per loro quella cosa è importante, però per loro è anche importante sentirsi importanti. E chi ti fa sentire importante oggi? Chi ti consente di avere attenzione? E qui mi collego alla prossima domanda. Quindi, un tuo cliente cosa compra davvero? Cioè compra l'allenamento? Allora, io penso che le leve nel nostro settore, le leve sono la leva della paura, e la leva del fatto che posso stare male, devo prevenire quant'altro, e l'altro la leva del, sai, sentirsi bene... Uh, più figo, più bello, poi la leva dell'immagine, che comunque è sempre una paura invecchiare, sì. Per esempio, la moglie ha paura che il marito lo possa tradire, no, dico delle dinamiche stupide, però per capirci, perché poi per la psicologia del perché la leva che ti muove non è mai quello che uno ti dice, ma è quello che non ti dice. E noi come personal trainer, i miei ragazzi, devono cercare di, di fare come dire. Eh, Cogliere questa cosa e andare dritto al segno e farli migliorare la qualità, oppure anche l'immagine di una persona, l'autostima, però di fondo eh, il cliente nostro compra... Allora noi vendiamo motivazione. Motivazione cosa vuol dire? Io ti devo far capire che se ti muovi la tua la qualità della vita migliora sotto tanti aspetti, che è anche il rapporto con tuo marito, sì. i tuoi figli, eh, le persone che ti stanno intorno, migliori la tua salute e quant'altro. Però in realtà quello che vendi poi è un'esperienza, cioè ne vendiamo un'esperienza. Un'esperienza che nella maggior parte dei casi eh, di cui deve essere, io la, mi piace definirla incomparabile, cioè la mia ossessione è quella di essere attenti ai clienti e rendere incomparabile l'esperienza di servizio, ovviamente. E, e questa cosa noi spingiamo affinché sia sempre più scioccante, sempre più unica, esclusiva. Quindi questo ci interessa. Come vedi il mondo del fitness fra 5 e 10 anni? Allora, io la velocità di evoluzione del settore non la prevedo, però prevedo soltanto che continueranno ad esserci queste grandi catene che chiaramente assorbiranno una quota di mercato importante perché assolveranno il bisogno di chi ha necessità basse, prezzo medio-basso e quindi saranno molto molto presenti sul mercato, per fortuna abbiamo... Abbiamo la fortuna che a Bari c'è una catena e quindi che funziona e il problema è che a Bari non abbiamo per esempio il contrario. Ad Altamura invece abbiamo magari la nostra esperienza di servizio che è un po' più alta rispetto alla media, diciamo mi permetto di dirlo perché oh, sto studiando il mercato anche chi ci sta sopra di noi, quindi il nostro capoluogo di regione, però ci manca poi l'esperienza, ci sono tante strutture che hanno un servizio medio basso come eravamo noi prima fondamentalmente, però non c'è nessuna base, sono tutti nel mezzo. Secondo me il mezzo tenderà a sparire, a morire. E quindi per fare un esempio, prima ho detto la grande distribuzione organizzata, c'era o la boutique eh, della salumeria di livello, oppure questi grandi centri con... Sicuramente eh, l'esperienza di acquisto e l'attenzione al cliente sono le, le, i, diciamo, i fondamenti della nostra... Della nostra, del nostro futuro, e a cinque anni prevedo, gli spero, di aprire qualche centro in più pilota per poter creare una sorta di... misuriamo il mercato, vediamo real, siamo realmente, diciamo, giusti, funzioniamo dovunque, oppure è solo al in Felice, perché potrebbe anche essere così, perché il nostro mercato lo reputo un comune pieno di produttività, pieno di imprese che funzionano, pieno di grandi lavoratori. Io vedo tanti miei clienti imprenditori che lavorano come dei matti, però si dedicano due volte a settimana, quei 50 minuti per loro è come un, una cosa da fare e secondo me loro raggiungono, hanno successo, raggiungono i risultati perché si mettono degli obiettivi e non demordono finché non li raggiungono. L'ho visto sulle persone fisicamente, quelli che non mollano mai e pari passo in azienda hanno i risultati importanti. E quindi poi in dieci anni, a, a cinque anni vedo magari in 2-3 centri sarebbe ideale. A dieci anni, magari andare fuori la Puglia, però… Parlo di che, te, chiaramente. Sì, parlo di Jump, parlo di un modello di business che possa essere replicabile. È chiaro che è una prospettiva. Ci sono poi, tra l'altro, la cosa più bella è quando hai clienti, imprenditori, che ti danno figlio, dicono, guarda, ma se volete… Sai, noi, noi puntiamo su di voi, quindi come se fossimo una start-up. Business e chiama business, <ride> se se potrebbe sì. dire. La cosa bella è che tante volte succede nel nostro, nel nostro, proprio nel nostro, tra le nostre mura, è come se poi diventasse un hub, no? il gruppo dei pari che si incontra e si parla di, ah ma tu fai quel lavoro, oh ma sai che a me serviva quello? Sì. E si creano sinergie quasi involontarie e chiaramente uno magari sa che frequentando una palestra dove ci sono persone attente al servizio possono crearsi opportunità anche di business, chiaramente uno non è che si iscrive per fare business, no, uno si iscrive per trovare gente con cui parlare allo stesso livello e poi magari scattano sinergie o anche amicizie Inevitate. volte Quindi, perché è vero quando fai un evento adesso a Natale facciamo la classica festa degli auguri l'abbiamo fatta in un ristorante di un nostro cliente è stato molto bello perché molti imprenditori chiaramente in quell'occasione invitiamo amici, famiglie perché cerchiamo di far capire anche agli altri perché un nostro meccanismo è incentivare solo il reference se proprio volete uno strumento di marketing se dovessi dare un consiglio direi agli imprenditori leggete libri e fate errori nel senso che chi vuole diventare imprenditore se leggesse qualche libro in più, o qualche, perché a non in più, qualche libro, e uh -huh. sbagliarsi quindi fare per sbagliare la cosa migliore, e tante volte noi usiamo il referral come elemento, lo incentiviamo fin dove possiamo, perché in questo momento siamo un po' stretti con le, con le presenze, quindi siamo abbastanza saturi. <ride> quindi è capitato con Angelo, che ha detto, guarda, stoppiamo un po' il, il meccanismo di acquisizione, che continua comunque a funzionare, però dobbiamo, dobbiamo stare un po' calmi prima di passare poi ne, evitare di dare servizio perché poi è un attimo diciamo quando certo, vuoi ce certo. la far fare ma poi ti trovi a, a sbagliare. Va bene Ale io ti ringrazio per i tuoi preziosissimi consigli ti ringrazio per avermi dedicato per averci dedicato questa ora averci. di tempo e come al solito vi do appuntamento al pro, alla prossima puntata di B2B Back to Business.